Ciao, buongiorno, come state? Tutto bene? Eh sì, effettivamente è da un po' eh, che non ci vediamo e tutto, insomma come sempre con eh, gli eventi che riprendono e eh, quindi siamo sempre un pochettino eh, incasidati dal lavoro, ma ecco che ritorniamo, non a martedì questa settimana, bensì domani, giovedì come sempre alle 9 per eh, parlare ancora una volta di musica e per parlare ancora una volta di quello che succederà, eh sì, nelle nostre vacanze, quindi nella nostra estate, per cui se avete eh, da raccontarmi, da suggerire qualche luogo da poter visitare, dove poter andare, magari realizzare anche qualche servizio, bene, io vi aspetto come sempre domani qui a partire dalle ore 9 puntuali, ciao, buona giornata, vi aspetto, ciao!